Ecco, inizia il tempo di quaresima, questa domenica, e non possiamo cominciare se non con la pagina eh, del Vangelo che ci rimanda ai 40 giorni di Gesù nel deserto, alle tentazioni. Beh, di quarantena, insomma, in questo periodo siamo piuttosto esperti, purtroppo per il Covid molti hanno vissuto questa, diciamo... La tristezza dell'essere chiusi, lontani dagli altri, separati, in quarantena anche se magari non hanno fatto 40 giorni, però ecco tutto si riconduce a questa quarantena, a questi 40 giorni di Gesù, non possiamo ecco, comprendere eh, la Pasqua, non possiamo giungere alla Pasqua con convinzione di fede, se non attraverso questa pagina delle tentazioni perché questa pagina ci dice realmente quello che noi siamo che costantemente siamo sottoposti infatti alla tentazione, il male è sempre vicino a noi, il male vorrebbe addomesticarci in qualche modo, si ammanta di bene, appare come un bene fruibile, un bene necessario e le tentazioni sono riconducibili sempre a quelle tre tentazioni famose, no? fai che diventino pane queste pietre come se tutto si potesse ricondurre all'economia e al ventre, così si esprimeva Don Tonino Bello. Convertire, cioè, i sogni, mi piace questa espressione di Don Torino Bello, i sogni in assegni circolari, no? eh, Quindi come se niente ci possa essere al di fuori del denaro, niente poesia ma solo ricchezza. Ecco, eh, l'altra tentazione è la tentazione della spettacolarità, la tentazione del prodigio. D'Antonio Bello diceva riguardo il distorcimento della religione a scopi di interesse. Gettati dall'alto, gli angeli verranno a prenderti. La spettacolarità, cioè tutto è funzionale ai miei progetti. Ancora, ti darò in mano a tutti i regni del mondo. Questa è la terza tentazione, la tentazione del potere. Ciascuno deve salire sulle spalle dell'altro, questo è il senso. Schienare il prossimo perché dipenda da me. E Don Antonio Bello diceva togliergli l'aria perché deve prenderla dalle mie bombole, quindi sottomettere l'altro esercitando un potere sull'altro. Veramente eh, la risposta di Gesù è eh, per la prima tentazione, la parola innanzitutto, non di solo pane che l'uomo, è la parola importante. Il progetto, il progetto che è, è la più grande risposta alla spettacolarità. Ecco del gettarsi dall'alto per, per manifestare questa potenza, una progettualità che ti porta a desiderare la pace e a dare pane a tutti, a dare ecco, serenità a tutti in modo che non ci sia nessuno che schiacci l'altro. E poi la terza parola è la protesta, vattene sata. Satana, vada retro Satana, appunto, eh, contrastare Fortemente il male, non rimanere neutrali di fronte al male, perché la neutralità è già in qualche modo complicità. Non si può non dire no al male, non si può vivere una vita eh, così eh, confusa, una vita eh, appunto in cui c'è ecco, una confusione, c'è un bene perseguito, ma che c'è anche un male accolto, non si può servire due padroni, il male va rigettato con dei no decisi, ecco il Signore ci invita a dire con fierezza, con serenità ma anche con fermezza di no al male e solo questo ci permette di vivere la Pasqua. Buona domenica e buona quaresima a tutti!